ciao sono carlo sono un insegnante di basso elettrico di cuneo in questo video ti volevo far vedere il mio ultimo metodo ebook che ho scritto timing per bassisti tre altri tempi in cui andiamo ad affrontare i tempi in tre quarti sette quarti sei ottavi nove quarti ci sono 5 eh, cinque, cinque riff eh, diversi allora andiamo a vederlo innanzitutto eh, il numero 3 perché chiaramente ce ne sono altri due in questo metodo qua eh, la cosa diciamo migliore secondo me è quella che tutte le parti di batteria sono state registrate da un bravissimo batterista a cui va il mio ringraziamento che è Elia Dutto, giovanissimo ma fenomenale eh, quindi tutti gli audio che ti troverai mi sembra 155 file audio anche scaricabili sono tutti suonati con una batteria vera e super bella eh, qua all'inizio viene spiegato come funziona c'è un indice richiamabile quindi a click puoi andarti a prendere quello che stavi, il riff che stavi facendo e poi si parte. Uh, ci sono quindi cinque diversi timing: uh, il primo è sul 6 ottavi, su un rock time definito. Uh, di questo su questi accordi. St sono state fatte 5 variazioni, quindi ho scritto 5 diverse linee di basso e vengono suonate eh, con appunto 5 batterie differenti, ma ci sono anche gli, gli altri strumenti. Qua a destra, nella prima pagina, imparo a suonare ogni groove, quindi parto con questo e ho due giri in cui mi suona basso, solo basso e batteria per capire e studiare il groove. Andiamo a provare a sentirlo benissimo poi di qua invece c'è una versione con basso e senza basso in cui va a suonare per diversi minuti eh, il pezzo con tutti gli strumenti, te ne faccio sentire un pezzettino la particolarità di questo metodo è proprio il fatto che vengono suonati due giri poi per due giri ci sono succedono in base a dove sei delle cose o non c'è nessun riferimento ritmico quindi silenzio totale tu devi continuare a fare il groove e poi rientrare a tempo oppure ci sono come in questo esempio c'è una melodia di chitarra sotto che eh, nei due giri ci tiene il tempo ci aiuta a tenere il tempo oppure come vedremo nei cinque livelli che ci sono dopo abbiamo dei riferimenti ritmici che sono scritti sotto chiaramente ogni livello vanno a essere sempre più difficili questi riferimenti ritmici cioè è difficile suonarci, suonarci sopra vedrai è un metodo molto graduale che ti porta ti accompagna fino a farlo a livello 5 che è, Scusami, fino a farlo dopo i 5 livelli a quello finale dove nei due giri vuoti non c'è assolutamente nulla e qua caschiamo un pochettino tutti perché eh, bisogna veramente essere precisi per rientrare dopo otto battute suonate solo basso a tempo con, con tutto il, il resto uh, adesso faccio una carrellata un po' veloce per farti vedere poi magari faremo degli altri video un po' più dettagliati uh, quindi qua funziona sempre così vado a farti vedere ancora alla fine c'è una cosa carina che è il fatto che ti puoi stampare comunque tutte le parti uh, sia in tablatura che in uh, partitura chiaramente e poi novità anche questa di questo ultimo grazie a un suggerimento che mi è stato fatto eh, di scaricare gli audio tutti i 155 basi audio per poterle con delle proposte di studio che metto qua sotto eh, me caricandole su una DAW ad esempio su Logico o qualcos'altro per poter o accelerare e rallentare oppure soprattutto per registrarti eccomi chiedo scusa era finita la batteria della videocamera <ride> quindi ti dicevo per poterti eh, registrare questa cosa qua è importantissima tu puoi registrarti <coughs> dopo vai a riascoltare vedendo i punti in cui hai accelerato, rallentato, non sei stato abbastanza preciso sul tempo, quindi potenzialmente è, è veramente molto molto utile questo, questo metodo. Eh, alla fine beh, vengono fatti i ringraziamenti, chiaramente soprattutto a Eliadutto il batterista che mi ha registrato tutti gli audio e al mixaggio delle batterie di, di Diego Pellissero. qua trovi poi anche le informazioni per gli altri miei due metodi che chiaramente anche qua sono graduali questo qua è su altri tempi quindi tempi eh, tempi composti o tempi semplici ma non quattro quarti eh, invece eh, timing per bassisti 1 è più sul eh, crearsi una base di lettura ritmica con anche qua degli esercizi molto comodi e utili <coughs> eh, poi il secondo invece eh, è più improntato su dei groove in stile di alcune, alcune band andando avanti poi puoi trovare anche gli altri miei metodi sullo slap, sul blues eh, anche interattivi eh, e sul double thumb Ok, dove trovi questo, questo metodo? sul mio sito www.carlochirio.com vai a cercare i book timing per bassisti 3 e qua ti apparirà questo eh, inserendo il codice timing potrai pagarlo 10 euro più iva quindi devi andare a cliccare qua e ti farà l'acquisto dove ti manderà il, il link diretto al al, al sito dove, dove potrai usufruirne online poi puoi comunque da dentro il metodo scaricarti i pdf se preferisci avere pdf e tutti, e tutti gli audio se no puoi tranquillamente utilizzarlo online su qualunque su qualunque browser quindi eh, tu lo apri, è compatibile con tutto, fai partire le basi e e suoni e fondamentalmente puoi studiare eh, perché ho messo tanti basi perché eh, secondo me eh, bisogna veramente per eh, progredire avere gli strumenti per poterlo fare quindi eh, trovavo che è abbastanza non inutile però è abbastanza limitante avere eh, soltanto un audio magari anche mal fatto, di un di un groove da studiare io devo avere questo groove portato nel tempo in modo da studiarlo per più minuti infatti tutte le mie basi durano, quasi tutte, durano comunque diversi minuti e sono ripetitive perché solo con la ripetizione noi riusciamo a interiorizzare e imparare se dobbiamo cliccare stop e far ripartire tutte le volte eh, perdiamo questo, questo senso di, di ripetizione ed è per questo che tutte le basi infatti si, si ripetono per, per molti giri Bene, uh, questo a livello, diciamo, uh, un pochettino più, più generale, poi puoi trovare comunque tutte le informazioni sul, sul sito, puoi anche vedere il demo dove ti puoi... Uh, cimentare su alcuni groove, uh, se ti interessa qualcosa fammelo sapere qua sotto nei commenti poi magari vedremo di fare degli altri video magari più, più specifici sulle, sulle cose da vedere per adesso ti ringrazio del tempo che mi hai concesso e ci vediamo al prossimo video, ciao!